Grazie Presidente, eh, anch'io farò un unico intervento eh, per entrambi i provvedimenti relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ad ATAC. Eh, mi unisco ovviamente al ringraziamento dei miei colleghi per eh, la segreteria, per i colleghi della segreteria, della commissione che del presiedo. Stiamo lavorando anche grazie alla collaborazione di tutti i commissari, con delle difficoltà che sono sicuramente dettate dalla particolare contingenza ma devo dire con eh, la forza, l'entusiasmo e la collaborazione che in un momento come questo sono necessari per raggiungere comunque gli obiettivi eh, abbiamo in una settimana espresso parere su 51 provvedimenti eh, quindi le 49 delibere alcune delle quali sono oggi nel, nell'ordine dei lavori della dell'Assemblea relative ai contenziosi con eh, personale eh, di, Roma, di Roma Capitale, quindi derivanti prevalentemente da, da sentenze e soprattutto questi due debiti fuori bilancio mh, di Atac che come stato detto rappresentano la copertura di costi sostenuti nel 2011-2012 dall'azienda per far fronte alle agevolazioni di alcune categorie eh, di utenti. Ehm, Ritengo che eh, sia importante, soprattutto in un momento come questo, rispettare oltretutto eh, quanto è eh, previsto anche nel concordato preventivo per, per ATAC e quindi fare fronte a tutte le eh, pendenze che Roma Capitale ha con eh, questa con quest azienda per eh, garantire il regolare svolgimento di tutto quanto è eh, scritto all'interno del, del concordato stesso direi che eh, possiamo eh, proseguire su questa linea sperando ovviamente che le condizioni a contorno quindi la crisi che stiamo vivendo passi il, il prima possibile ma ritengo di poter garantire a tutti i cittadini l'impegno della Commissione ovviamente del Presidente eh, che ha il privilegio di coordinarla di tutti i commissari e di tutti gli uffici che lavorano per garantire diritti che i cittadini hanno maturato nel tempo e soprattutto il riconoscimento, in questo caso, di fondi che aspettavano, che aspettavano da tempo. Grazie.